è uh, la base e um, le sopracciglia. Adesso io andrò a mettere della terra della palette ultra contour di Makeup Revolution, che sarebbe questa qui. Andrò ad utilizzare questi due colori per il contouring e poi dopo aver completato tutto il make-up, andrò ad utilizzare questi due o forse tutti e tre uh, gli illuminanti. inizio con un marrone freddo che sarebbe questo qui Dopo aver uh, steso uh, la terra per il contouring andiamo ad applicare il blush. Io sto utilizzando il blush Don't Blush di Wagon Cosmetics nella colorazione Hot Pink numero 03 che sarebbe questa qui e la vado ad applicare sulla guancia cercando di cercando di rendere tutto più omogeneo e quindi di incorporare il blush alla terra. Adesso uh, io preferisco truccare gli occhi dopo aver fatto la base, però comunque se voi avete paura del... Out degli ombretti sul trucco e magari avete paura che uh, le polveri vadano ad attaccarsi al fondotinta potete benissimo truccare prima gli occhi e poi uh, occuparvi della base. Per i miei occhi utilizzerò diversi prodotti, uh, adesso per uh, il colore di transizione uh, utilizzerò la palette Daily Mood di Mulac. E andrò ad applicare nella zona di transizione l'ombretto Poodle di questa palette. Io solitamente per la zona di transizione preferisco utilizzare più colori e non magari solo uno, proprio per creare la sfumatura perfetta e non far vedere magari quell'antiestetico distacco tra i colori sulla palpebra mobile e la zona di transizione adesso dato che non sono contenta vado ad applicare oltre a Poodle un altro ombretto della Daily Mood che è Yummy questo qui Dato che non sono ancora soddisfatta del colore di transizione, vado a prendere un altro ombretto, che non è di Mulak, nella colorazione Wild Side di Nabla Cosmetics, che sarebbe questo qui. questo. Adesso io vado, picchietto e applico il colore ancora più vicino alla palpebra mobile la pressione che esercito sarà un po' maggiore rispetto al prima perché voglio che questo colore sia un po' più intenso dopo essermi occupata della zona di transizione utilizzando un pennello da sfumatura che sarebbe questo qui, il Teal Blending della collezione Glossy Artist di pennelli di Neve Cosmetics andrò ad occuparmi della palpebra mobile ho intenzione di creare un glam look basato su questo genere di tonalità. Questi ombretti, questi ombretti, tutti questi sono Colourpop Cosmetics e li ho acquistati un paio di mesi fa costano davvero poco e la qualità è fantastica, l'unica pecca è che uh, si rischia di pagare la dogana una volta uh, arrivati in Italia, perché il pacco ovviamente viene bloccato e uh, si devono aspettare circa dai 7 ai 10 giorni per uh, ricevere il proprio pacco. Io ho avuto anche la fortuna di avere una postina che invece di appoggiarmi i pacchi lì vicino alla porta di casa, me li lancia a parte questo, iniziamo vediamo un attimo um, molto probabilmente andrò con questo colore qui questo di color pop che si chiama Going Steady dei tre su queste tonalità è la più fredda quindi dato che dopo comunque ho intenzione di utilizzare uh, la Good Vibes Palette di uh, Mulak Cosmetics Preferisco utilizzare delle tonalità fredde in modo tale da non avere un contrasto troppo elevato tra un ombretto e l'altro. Vado ad applicare qui con un pennello a lingua di gatto. Andrò a sfumare tutto sempre con lo stesso pennello eh, Anche per dare la possibilità ai colori di eh, amalgamarsi tra loro Amalgamarsi, amalgamarsi Stiamo parlando di impasto per dolci, sì Cioè io adoro sfumare, mi dà una soddisfazione dentro Allora, io sto lasciando lo spazio al centro perché ho intenzione di utilizzare un, un ombretto shimmer al centro per dare, diciamo, per aprire, per aprire lo sguardo, così, bam. E quindi per adesso mi occuperò della parte, delle zone più esterne dell'occhio, poi mi concentrerò sulla parte centrale. Dato che uh, questo colore da solo non mi basta, come dicevo prima, andrò a prendere uno... Uh, di questi colori qui della Good Vibes di Mulac e mm, molto probabilmente sceglierò mm, mm, mm, sceglierò In The Mood che sarebbe questo qui prendiamolo sempre con lo stesso pennello a lingua di gatto ovviamente vado ad applicare questo bel viola che io amo alla follia all'esterno dell'occhio Siccome voglio rendere profondo lo sguardo, tipo... Eh, eh, vado ad applicare questo colore scuro anche nell'angolo interno. Allora, mi sembra di aver messo abbastanza ombretto. O forse no. Scusate per piccole, questi piccoli scleri. Sto pensando di applicare il colore più scuro anche sotto però prima di applicare in the mood riprenderò il colore di prima e ce lo metterò qui sotto mi piace troppo mamma mia questo colore è bellissimo ho le labbra distrutte perché il freddo, il raffreddore, anche il naso praticamente uccisa. Ho finito il burro di cacao, bene ma non benissimo. Dopo aver applicato di nuovo Going Steady uh, nella rima inferiore dell'occhio, vado ad applicare di nuovo In The Mood di Mulak. Mamma mia questo colore! Bene, adesso andiamo a sfumare. vedendo troppo mm. adesso dato che io ho sfumato prendo il pennello questo qui vi faccio vedere prendo di nuovo in the mood eh? di Mulak cosmetics e vado proprio nell'angolo qui dove voglio che il colore sia più intenso e ci vado di prepotenza proprio così ta ta mi piace bene dopo aver concluso questa parte del look passerò adesso alla zona centrale dell'occhio dove applicherò un ombretto shimmer molto luminoso per dare un po' più di apertura allo sguardo io voglio aprire lo sguardo in maniera proprio sbam opterei per far fare di uh, mulac anche perché è leggermente più freddo quindi rimaniamo sui toni freddi per applicare Far Way di uh, Mulak Cosmetics dalla palette Good Vibes Utilizzerò un altro pennello a al lingua di gatto Non quello di prima perché ovviamente è sporco E uh, non avrebbe lo stesso effetto Il colore al centro Questo ombretto qui al centro Ma cioè, cioè Ti ci puoi specchiare cavolo Scusate <ride> Do dove, lo cioè, dove lo trovate un colore così? Dove? Dove? Ditemelo che poi più ne applicate e più l'effetto è spam. Ma che è? Ma che è? Ma cos'è? Cos'è? Cos'è? Cos'è? Cos'è? Cos Direi che passa così, dai. Mm? Che ne dite? Adesso, dato che comunque vogliamo che ci sia... Mm, Armonia tra i colori che ci sono all'esterno con quello che ho appena applicato al centro dell'occhio andiamo sempre con il nostro pennello da sfumatura e picchiettiamo proprio leggero leggero così così senza esagerare e abbiamo creato un effetto elo top dopo aver completato gli occhi con gli ombretti um, ho intenzione di aprire ancora di più lo sguardo con uh, la Jumbo Eye Pencil uh, di NYX Professional Makeup nella colorazione 604 ovvero Milk che sarebbe questa qui mi piace un sacco perché apre lo sguardo e da quel tocco in più di luminosità al, al look che è Oh, cioè, scusate sembra che ho degli occhi da bambolina assassina. dopo aver applicato la jumbo i pencil all'interno della rima inferiore dell'occhio io direi di passare all'eyeliner una linea sottile perché comunque si andrebbe a perdere uh, tutto il lavoro che c'è stato con gli ombretti quindi eyeliner dopo aver applicato l'eyeliner, il famoso Epic Ink Liner di uh, NYX Professional Makeup mi sono occupata delle ciglia ho utilizzato prima di tutto un piegaciglia lo potete trovare anche online a pochissimo io questo l'ho acquistato su Aliexpress fa il suo lavoro tranquillamente, poi ho utilizzato come mascara il Long Eyes Lashes di Cost. Dopo aver completato il trucco occhi adesso uh, passerò all'illuminante. Come illuminante prima vi avevo detto che avrei utilizzato quelli della, ultra, della palette ultra contour di Makeup Revolution, però pensandoci bene, dato che ho utilizzato dei colori freddi sugli occhi vorrei rimanere sui toni freddi, di conseguenza penso che utilizzerò la Duo Chromatic Illuminating Powder di uh, NYX Professional Makeup purtroppo la mia si è distrutta però comunque è ancora utilizzabile utilizzo questo pennello a ventaglio io ho già preso, ho prelevato il prodotto e adesso vado è bellissimo cioè non so se, se riuscite, riuscite a vedere Forse no perché vi sto accecando. <ride> ok, adesso io mi sono resa conto che non ho fatto una cosa, però vabbè la farò nel prossimo video. E uh, vi invito a capire cos'è che non ho fatto ovviamente dovete guardare il prossimo video per capire cos'è che non ho fatto in questo quindi iscrivetevi al canale perché è importante iscriversi al canale, è importantissimo altrimenti voi come fate a sapere che ho pubblicato un nuovo video eh? quindi iscrivetevi e attivate la campanellina mi raccomando eh, io direi di passare alle labbra andrò ad applicare un rossetto liquido uh, di NABLA Cosmetics della linea Dreamy Matte Liquid Lipsticks nella colorazione Kernel che sarebbe questo qui, guardate quanto è bello bene ragazzi questo è il look completo spero che il video vi sia piaciuto e che vi sia piaciuto anche questo look ovviamente uh, fatemelo sapere con un like qui sotto E iscrivetevi al canale se decidete di uh, riprodurre questo look taggatemi anche nelle vostre storie su instagram vi lascio tutti i miei link qui sotto nell'info box e ci vediamo al prossimo video un bacio eh ciao